è stata a riposo per un po' e sembra contenta di vedervi. Per chi non conoscesse Lucy, sul canale ci sono tutti i video che parlano di lei. In grosso modo Lucy è stata comprata in una scatola chiusa, una scatola al buio, comprata su eBay. Eh, insieme a lei c'erano altri strani oggetti come... Uh, un anello massonico, un simbolo esoterico uh, riferito a Asmodeo, al demone Asmodeo, un bauletto uh, molto strano con all'interno una foto di una famiglia antica, un punto e ruolo sporco di sangue, sporco di sangue. forse sporco di sangue, e poi cosa c'era dentro all'interno? Un, cos'era? Una scheda, un cos'era che c'era dentro? che Immagini una chiavetta? chiavetta? Non mi ricordo se era una chiavetta oppure no. Comunque, con delle immagini uh, non molto belle, terribili scatole provenienti dal sì. Dark Web. Esatto, così diceva l'inserzione. Riassumendo, tutto faceva pensare che eh, questa bambola sia stata usata per un rituale esoterico. Abbiamo fatto anche un'indagine a Lucy è già sul canale e noi oggi vogliamo riproporre quell'indagine Visto che è passato un po' di tempo, ho fatto anche visionare la bambola gentilmente da un fan. È stata benedetta, non dovrebbero esserci più problemi. In molti non sono d'accordo, in molti molti di voi mi hanno detto di bruciare la bambola, ma io sinceramente... Non accolgo benissimo questa opzione, anche perché bruciare un oggettino di 5-6 cm è un conto. Lui, come vedete, è una bambola un po' cresciuta, quindi eh, sarebbe veramente si parlerebbe di inquinamento atmosferico <ride> per bruciare lei. Quindi teniamo questa opzione come ultima opzione, come ultima spiaggia. Io da quando sono piccolo <ride> <ride> di pure le tue fobie. <ride> Una, due, le cimici e le bambole. Da quando sono piccolo che ho questa fobia per. <ride> I ragni. No, i ragni. No, ragni sei tu. I ah, no, ragni tu mi sono più. Io le cimici notte. sono, le di notte. da quando sono piccolo ho la fobia per le bambole. Quelle di porcellana, queste. Infatti quando è in casa nostra eh, non ne ho l'accordo. E infatti, però adesso sta... non se ne può più separare. Sì, ma più sta verso di te, è meglio, è eh. ci sono momenti che sembra veramente che, che ti guarda quindi è alquanto inquietante per me, non so per voi. Bene. Dopo aver fatto queste belle premesse, possiamo iniziare. La mia idea era quella che, ma Teresa non me lo fa fare se non siete voi a chiedermelo, <ride> di mettere una telecamera puntata su Lucy tutta la notte, in diretta, live, quindi, live. quindi sarà sicuramente un video noiosissimo, che in pochi guarderanno, però sapere che c'è una bambola maledetta eh, in live, in diretta, con una telecamera puntata, io lo guarderei comunque fateci sapere nei commenti se l'idea vi può piacere oppure no noi intanto faremo un'indagine a Lucy vai inizieremo con il ghost box sperando che riusciremo a, a catturare uh, in live quelle che potrebbero essere delle parole di senso compiuto ragazzi ripeto è difficilissimo capire all'istante uh, che cosa dice il ghost box è una procedura che eh, va capita meglio che mh, si capisce meglio nel momento in cui tu riascolti la registrazione quindi ti metti lì con le cuffie e dopo aver sentito risentito risentito risentito si può riuscire a capire quello che si dice è praticamente impossibile farlo in live a meno che non sia un, uh, un FBE uh, di grande spessore e di grande qualità Poi io con il mio orecchio un po' di più <ride> Poi metterci che c'è anche l'età e eh, quindi... <ride> Pippalo che sta useremo anche il catalogo Prendiamo gli strumenti? Vai Abbiamo deciso di usare uno strumento artigianale è eh? uno strumento che serve a catturare eh, l'energia elettrostatica che cosa vuol dire? è quella sensazione che noi sentiamo sulla nostra pelle quando diciamo ho i brividi l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto noi in queste sere è semplicissimo, se volete farlo, volete provarlo ve lo spiego in due secondi si tratta di... è eh, praticamente questo è semplicissimo, io ho preso un barattolo di vetro, tipo il barattolo della dell'antelva, um, un filo di lame, della carta stagnola e stop. Praticamente cosa succede? Voi preparate delle lamelle di uh, stagnola, non so se vedete, sono all'interno del barattolo, ok, uh, di centimetri 6x2 circa, le bucate, le forate alle estremità, a una delle due estremità, e devono combaciare perfettamente ok uh, dopo aver forato le lamelle vi fate passare fate passare dentro il filo di rame a un uncino in modo da tenerle appese ok uh, forate il tappo al centro okay? il tappo di plastica deve essere il tappo di plastica, tappo di plastica e ci fate passare il filo di rame il rimanente filo di rame lo dovete far um, avvolgere all'interno di una pallina di carta stagnola. Fate molta attenzione um, a, non fate a non far toccare le lamelle all'interno del uh, barattolo di vetro. Okay? Devono essere sospese. Okay? In questo modo cosa succede? Se io prendo un oggetto in plastica, ok? Se lo avvicino così senza darmi carica elettrostatica, non succede nulla. Vedete che le lamelle non si muovono. Ma nel momento in cui gli do carica, c'è questo. Non so se lo vedete, ma le lamelle nel barattolo si aprono. Quindi useremo anche questo. Quindi, se nell'aria ci dovesse essere energia elettrostatica. Questo strumento lo può captare. Tada! È un elettroscopio in poche parole. Sì, il regalo non ci serve più. Cara Lucy, eccoci qua. Lo facciamo con tutte le nostre buone intenzioni, quindi non ti arrabbiare, non ti prendere soprattutto con noi, giusto? Con me soprattutto, no? <ride> e iniziamo. Vi dico già subito che eh, dopo il giro di Ghost Box proveremo a fare la tavola guiscia. Ghost Box. Allora, questo lo appoggeremo alla bambola a M300 millisecondi. Sì. Allora Lucy. La tua storia e molti la sanno già, ora vogliamo sapere se eh, qualche entità è legata a questa bambola, c'è qualcuno che ci può aiutare a capire la situazione? c'è qualcuno? Se c'è qualcuno può dirci il suo nome per favore? Vogliamo sapere se questa bambola è legata a qualche entità. C'è qualcuno che ci sente? Sì, ci sente? Sembrava sì, no. ci sente. Chi sei? Il tuo nome? Ho sentito qualcosa con questa cosa? Come ti chiami? Kimani, sei tu che fai brillare il K2? Mascheri, catalogo, mamma mia. Puoi dirmi forte il tuo nome per favore? Come ti chiami? Per favore. Sei l'entità legata a questa bambola? Se sì, rispondi. Sì, sì. Sai dirmi di che colore è il vestito di questa bambola? quello che diciamo? da dove viene Lucy? Lucy, sei pericolosa? Diccelo! Prova a accendere le luci del K2 fino al rosso. Pazzesco come in concomitanza del K2 si sentono anche le voci. Però, però. Quante entità ci sono dentro Lussi? Io ho fatto i 12. Da quanto tempo siete lì dentro? Mi è venuto e se proviamo a mettere il crocifisso lì, su, vediamo cosa succede. Siamo in reazione stupenda. Siamo morti, non lasciamo solo proprio la l'area. No. Ti metteremo questo, lo stesso. Sei stata benedetta. Vuoi parlare con noi? C'è qualcosa che ci vuoi dire? disturba avere un rosario addosso? Mi sì, sussurrare. va Ma mi stai illuminando Ci hanno detto che si è stata liberata. È così?